Lecce è un po una città un po' provinciale, secondo me bisognerebbe molto molto molto investire in cultura per cambiare questa città, perché è solo una città moda aiola. E poi non mi piace neanche questo turismo esagerato, insomma, alla fine se girate il centro di Lecce non c'è più niente di storia, ma solo eh, locali alla moda, è tutto per turisti. Io sono nata in questo quartiere ma adesso non vivo qua. Molto bello perché è multietnico, perché è accogliente, cioè è più bello adesso di quando non, rispetto a quando vivevo io, insomma. Adesso mi piace molto.